Lidia Maksimovic porta al Salone del Libro di Torino il suo libro La bambina che non sapeva odiare. Un concentrato di emozioni, ma soprattutto un messaggio per i giovani. Durante eh, gli incontri con in i giovani, sia in Polonia che qui alle... in Italia, eh, io racconto la mia storia e questo è il mio monito per i giovani per ricordare per non dimenticare e questo è anche il mio ammonimento che cosa può succedere se perderemo la memoria e to jest jak gdyby przestroga przed tym Dietro il nostro confine in Ucraina sta succedendo una situazione inimmaginabile, impensabile nel ventunesimo secolo, la guerra causata dall'odio di una persona con eh, le aspirazioni eh, malate. Possiamo fare un appello alla pace? Tak, eh, il mio obbligo è un appello ai giovani e ai potenti del mondo di fermare questa follia che sta succedendo in Ucraina, eh, causata per odio. <susurra> <susurra> e io chiedo di immaginare fino, fino a che a ci può po portare questa po po po po po po follia. Po po Co może to powodować? Grazie. Grazie.